E ok signori, raramente su questo canale parliamo di produzione, di strumentali, voglio farlo perché ci sono molti beatmaker che mi seguono e quindi per l'occasione oggi andiamo a mixare un beat di Chakra. Ok, sicuramente non ha bisogno di presentazioni, Chakra è un produttore molto molto forte, infatti il beat è anche mixato piuttosto bene. Non ho messo nulla, come vedete, sulla strumentale, solamente qualche effetto sulla voce durante la sessione di registrazione. Vi dirò, non ho messo niente perché voglio mixare con voi. Voglio quindi farvi capire il mio ragionamento quando si va su a mixare un beat, ok? La prima cosa che faccio è appunto un ascolto, capire quello che ho a disposizione e testare giù un piano di lavoro. e ok come ho già detto il beat è mixato piuttosto bene quello che sento la necessità di questo pezzo è che non è esplosivo è troppo poco dinamico cioè fa, fa, fa quello che deve fare però quello che cerco è dare un orientamento a tutti questi strumenti e uno spelling migliore voglio lavorare un pochino pochino su, sulle basse anche andiamo, andiamo a vedere Voglio dare un sacco di coda a questo kick per allontanarlo un attimino dal basso. Dato che anche il basso l'ho fatto molto medioso, ok? Lo snare ha la pancia sotto, secondo me tagliata fin troppo, e possiamo fare uno scavetto anche per gli aietti in cima. Ok, ho preferito farlo dinamico qua sopra sugli aietto, così almeno non ho il taglio netto. Andiamo a sentire tutto insieme. Voglio provare. dargli un pochino più di tridimensionalità a questa yet ok le punte non mi danno particolarmente fastidio andrei però a aggiungere un de-esser ok, tanto per tenere a bada un pochino l'arroganza che abbiamo dato col Decapitator, il Desser è una roba che usano pochissimo sul, sull'iets, io tendo a metterlo perché può veramente aiutare in certe situazioni, ok? Posso spingere di più dopo questo qui è un reverbero che eh, sicuramente vedrete recensito sul canale, eh, perché lo adoro, lo vedete in anteprima perché appunto lo voglio usare in questo caso qua Ok, voglio che cada di più sulla coda e lo voglio molto più aperto. Predilay corto, tanto per non metterlo proprio sull'attacco dello snare, è una room piuttosto grande. Queste danno un po' di movimento laterale, tendenti sulla sinistra. Voglio tendere a chiuderlo leggermente di più, qua. Per dare quel senso di malinconia, dato che so già che la voce sarà di una ragazza, Roberta M, così almeno vi dico anche chi, chi ci canterà sopra, sarà molto aperta e fine, ok? Quindi deve stare subito sopra, voglio chiuderla leggermente di più e voglio dare un senso di malinconico come fa lei poi con la voce. Devo dare leggermente più un movimento. Lo faccio con un eco. Ok, mi dice 162 bpm. Li andiamo a inserire. Li trovo qua. Quindi diciamo 162 in time. Ok. ampliando solamente l'eco un pochino più sui lati. Poi voglio provarci un'ultima cosa, credo sia una pazzia. Magari sempre in parallelo. Ok, non, non è malissimo in realtà, volevo dare un pochino di stereofonia a questo suono, però grattato, ok? Ok, mi racconta qualcosa di più, mi dà una sensazione un pochino più eh, retro, triste, ti racconto qualcosa di brutto del passato, ed è anche un po' quello che volevo trasmettere, no? Più di innanzitutto pulizia e un po' di saturazione. Andiamo a pulire di più questa zona. Parte suona solo giù. Ok, perfetto. almeno facendo così siamo sicuri che non diamo poi a rompere le scatole all'aietto, ok? Quando diamo saturazione ok, bello medioso va bene, mi piace Andiamolo più ovattato lui. Andiamo mollisto il riverbero a questo? Gli ho distrutto un po' l'attacco, l'ho lasciato proprio di sottofondo, con calma, ok? Entra piano piano e rimane lì. Ok, uno di questi dovrebbe essere il tag, che non tocco. E poi abbiamo lui, che fa... Abbiamo una pazzia, vediamo se... Riusciamo a spostarlo leggermente ai lati questo. Voglio metterci un channel time delay per allargarlo leggermente di più come concezione nella stereofonia. Se non dà fastidio, eh? Ok, questo qui praticamente ritarda eh, le battute destra-sinistra, così nella testa si percepisce di più ecco, l'ampliamento stereofonico, ok? Stavo cercando quella roba lì. Ok, sul gruppo di tutto vado a mettere su, proprio come controllo, un 1176. Non metto il 2A perché voglio, eh, in questo caso, avere controllo su attacco e rilascio. Con il discorso che è un pezzo molto fragile, molto delicato, preferisco andare più lento di attacco. E renderlo leggermente meno aggressivo. Ora, questa è una cosa che generalmente quella che sto per fare si fa prima del compressore, prima di ogni altra cosa, ok? La faccio dopo solamente perché voglio che il tutto suoni così di base, ok? E questo lo metto come scelta stilistica e non per aggiunta necessaria. Vi faccio vedere, metto un tape giusto per dare un pochino più di calore al pezzo, Ok. Per ultimo sto pensando di mettere anche qui un un effetto tridimensionale per dare ancora più movimento agli strumenti non so se sta bene dato che ho già messo il nastro andiamo a sentire Ok ragazzi, il pezzo era di per sé molto bello come vi avevo già preannunciato, ho cercato di, con il mio intervento, cercare un'emozione che si addicesse il più possibile al pezzo cantato di Roberta e il lavoro mio è stato ecco quello lì prendere un beat adatto più o meno al genere e trasportarlo ad una roba adatta alla sensazione in quell'ambito, ok? Ci sono mille modi per mettere mano a un beat, dipende dal punto di partenza, vale a dire che se il beat ve lo ha fornito il bro che ha messo solamente su Maximizer per poi esportare, chiaramente ci vuole più lavoro. Io qui non ho fatto 6 chain, non ho fatto niente perché comunque gli strumenti erano già stati trattati bene poi come dico sempre quando vi arriva un beat da mixare vi arriva un insieme di suoni che già chi ha venduto ha già premixato per un suo stile, per un suo gusto personale, quindi il kick che vi arriva non è puro, è stato già processato da qualcuno, ok? Il vostro metter mani al beat è un ascoltare, fare mente locale di quello che si vuole su quel beat e cercare di arrivare a quel punto lì. Il mix deve essere per unire insieme tutti gli strumenti e strumenti incluso intendo anche la voce, tutto insieme. Non vi ho fatto sentire la voce perché questo è un pezzo inedito, la so, la conosco molto bene, quindi so già che posizione avrà. Vi può aiutare mixare sentendo anche i vocal. Tutto a volume, ovviamente, ok? Detto questo ragazzi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la produzione di Chakra vi sia piaciuta, se vi piace. Seguitelo, fa anche dei video ho visto su YouTube su come eh, fare produzione, insomma è molto interessante fa le live su tutti. Insomma seguitelo perché è un mousso, ok? Ciao a tutti raga, chakra se hai visto questo video? Bella bro. Sono fuori di me E non capisco se ti odio, se ti amo stanotte, dormo senza di te. Ed è come morire quando chiudo gli occhi.